Presidente, mi scusi eh, però voglio dire parliamo tanto di trasparenza e poi ci sentiamo anche dire ignoranti, cretini, stupidi, volano parole pesanti, quindi io faccio un richiamo al regolamento, all'articolo 31 eh, dove appunto si eh, dice che il consigliere deve evitare la pronuncia di parole sconvenienti. Eh, questo è il mio richiamo al regolamento ma voglio anche incidere di più. Ehm, Presidente eh, Stefano, io la invito veramente, invito anche il capogruppo Pacetti a portare questo argomento delle riprese eh, in capigruppo, chiedo anche agli uffici di fare, il, al segretariato magari di eh, fare una ricerca perché... Ehm, ultimamente nel 2018 ci sono state numerosissime sentenze del Tar che appunto hanno ehm, approvato, hanno co consentito le riprese anche con i telefonini dei eh, consigli comunali ricordiamoci che i consigli comunali sono a porte aperte, sono pubbliche, quindi non c'è alcun problema di essere, cioè, della nostra pubblicità, noi stessi siamo personaggi pubblici. L'importante è non riprendere le persone degli uffici, questo sì, perché que questa è una cosa delicata. E ricordo pure che... Ehm, è cambiata e c'è stata un'evoluzione delle sentenze della giurisprudenza su questo punto perché così non era ad esempio nel 2013, sta cambiando proprio perché la trasparenza è diventato un, uh, un tema fondamentale dei lavori di un consiglio di un consiglio e anche delle commissioni, si vede a man mano allargarsi le maglie eh, di, di quello che un tempo non si poteva vedere e oggi invece si può consentire. Lo so che le ha fretto, quindi no, vi, no, invito, vi invito a fare un approfondimento. Poi, sinceramente, Presidente, non ci nascondiamo dietro un dito, qui siamo stati ripresi, abbiamo visto anche consiglieri travestiti da pagliacci fare lo show, abbiamo visto consiglieri che hanno, ci hanno ripreso più volte anche durante durante sedute interminabili dove magari a me non andava di essere ripresa e non ho fatto lo show che ha fatto la consigliera Baio e che purtroppo siamo abituati a, ad avere qui in quest'Aula. Grazie. Grazie,